Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto patate e rosmarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, rosmarino, cipolla, vino bianco, patate tagliate a cubetti, parmigiano, dado bimbi, olio, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi velocità 3. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Aggiungiamo le patate. Facciamo cuocere per 6 minuti. 100 gradi. Antiorario. Velocità 1. Aggiungiamo il riso. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti velocità 1. Aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per un minuto. 100 gradi antiorario, velocità 1, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua. Il dado. Il sale. Il pepe, mescoliamo sul fondo del, con la spatola. Mi raccomando, questa è un'operazione molto importante per staccare i chicchi di riso e le patate dal fondo del boccale e facciamo cuocere per 12 minuti, 100 gradi antiorario velocità soft con il cestello al posto del misurino aggiungiamo adesso il parmigiano amalgamiamo delicatamente con la spatola e controlleremo la cottura del riso, eventualmente proseguiremo la cottura per qualche altro minuto. Chiudiamo con il coperchio il turino e azioniamo il bimbi per due minuti, anti-orario, velocità soft. Il riso è pronto, andiamo a impiattare. Risotto, patate e rosmarino. Grazie e alla prossima ricetta!